Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, oggi prepariamo insieme le zeppole, seguitemi e vi mostro come fare. Per fare le zeppole fritte avremo bisogno di acqua, burro, un pizzico di sale, la farina e le uova. All'acqua uniamo il burro e il sale, un pizzico. Adesso ci spostiamo sui fornelli. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link in descrizione che vi porterà direttamente sul mio sito cucinacommegrazialerraffaele.it la Quando l'acqua inizia a bollire e il burro si è sciolto completamente andiamo ad aggiungere la farina tutta insieme e con un cucchiaio di legno andiamo a mescolare. Dobbiamo mescolare fino a quando otterremo una palla e sul fondo della pentola si formerà una patina io naturalmente sto facendo mezza dose rispetto a quella messa nel link mescolate, vedete che già comincia a formarsi la patina sul fondo ma non è ancora il momento di toglierla Quando si sente uno sfrigolio, quello è il momento di, di togliere il composto. Voi non potete sentire, ma adesso si sente il profumo del burro e della farina che iniziano a tostarsi. Vedete? la patina sul fondo è più spessa. Questo è il momento di togliere il composto dalla pentola e trasferirlo in una ciotola. Andiamo. E adesso facciamo raffreddare il composto. Allarghiamolo così si raffredda prima e poi andremo ad unire le uova. Da raffreddato il composto andiamo ad aggiungere le uova. Mi raccomando, le uova, una alla volta. Battiamo leggermente andiamo al composto. Io lo sto facendo col cucchiaio di legno, voi naturalmente potete utilizzare la planetaria oppure un frullino. Non aggiungete il secondo uovo fino a quando il primo non è stato assorbito. Sbattiamo anche il secondo uovo, ma il secondo uovo lo aggiungiamo poco alla volta, perché non è detto che sia necessario tutto. La consistenza che dobbiamo ottenere è quella di una crema pasticcera a soda. Vedete, il composto non è morbido, quindi serve tutto il secondo uovo. E lo aggiungiamo. E continuiamo a mescolare fino ad assorbimento. Assorbito anche il secondo uovo, questa è la consistenza giusta. Vedete? Ora trasferiamo il tutto in una sac à poche. che io utilizzerò. Adesso andiamo sulla carta forno e diamo la forma alle nostre zeppole. Decidiamo se fare un solo giro oppure due giri. Io ne farò un po' da un giro, un po' da due giri, poi decidete voi. Qua sono da due giri e adesso facciamo quella da un giro. La grandezza e la dimensione, sceglietela voi. Quindi adesso andiamo a ritagliare la carta a forno per poi andare a friggere. friggere. Per mantenere la forma della zeppola la caliamo a testa in giù, così, con la carta a forno, tranquilla che non si brucia. Fra qualche istante la dobbiamo eliminare, vedete? Una volta sicillata la parte inferiore possiamo girare le zeppole, la temperatura dell'olio è a 170 gradi, vedete come si gonfiano, la cottura deve essere delicata non può essere violenta altrimenti si bruciano e all'interno rimangono crude, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Quindi le alziamo dall'olio e le mettiamo su carta assorbente. Queste sono quelle a un giro. Questa qui invece, questa ciccia bombetta, è quella a due giri. Ma poi ve le faccio vedere meglio. Vedete come sono belle dorate? Non devono essere chiare, ma non devono essere neanche bruciate, altrimenti all'interno sono crude. E io continuo a friggere. vedete come si gonfiano le nostre zeppole sono pronte come vedete queste sono quelle a due giri e queste sono quelle che abbiamo fatto con un giro solo ora andiamola a tagliare io prendo questa che è più piccolina più, più, più cicciabombetta vedete come sono all'interno ben cotte ora c'è chi mette la crema solo all'esterno io secondo voi la metterò anche all'interno. Quindi crema, un bel giro generoso, togliamo la zeppolina, mettiamo la crema anche sopra naturalmente, staccati e andiamo a mettere una marina, Queste sono le marine che ho fatto io quest'estate, quindi sono piccoline. Le mettiamo al centro. E spolverizziamo con lo zucchero a velo. Così. Ora io termino di farcire tutte le zeppole e poi vi faccio vedere. Questa è la zeppola che abbiamo fatto con un giro solo. mettiamo la crema anche sopra così e quindi la nostra marina Le sono pronte. Grazie per aver guardato anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!